E che giornata abbiamo trovato oggi con questo magnifico sole? Peccato il vento perché adesso andremo a provare questo drone. Questo drone mi è stato prestato da Michele e lo ringrazio per avermi dato l'opportunità di poterlo testare e provare. E magari vediamo un po' come, come funziona perché adesso con questo vento eh, lo metteremo a dura prova. Quindi vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Allora come prima impressione vediamo che ci è arrivata questa bellissima... Eh, borsetta su cui eh, tenere il nostro drone eh, molto rigida, quindi molto semplice da trasportare e andiamola ad aprire eccoci qua, questo drone qui eh, ha un peso di 230 grammi, quindi non vi dovete preoccupare della, del patentino eh, neanche assicurazioni, non dovete avere niente, quindi potrete usarlo in maniera eh, tranquilla senza avere particolari rischi. Questo drone pur essendo in una categoria molto principiante eh, diciamo che ha delle funzionalità molto molto interessanti eh, infatti ne possiede davvero molto stiamo parlando di un drone eh, senza nome perché nelle sue istruzioni scrive gps 4 axis aerocraft in realtà sarà uno dei droni con delle varianti della e-chain perché ha un design molto simile e funzionalità molto simile ma noi vogliamo adesso andarlo a testare e provare tutte le sue funzionalità noi ce lo ritroveremo qui dentro in questa bellissima borsa lui ha le eliche pieghevoli quindi facilissimo da trasportare in più troveremo il suo radiocomando eh, con le relative antenne e il supporto per lo smartphone quindi possiamo andare ad applicare il nostro smartphone protezioni ovviamente e mettiamolo da parte abbiamo delle protezioni per le eliche per chi ha paura di andare eh, contro qualche cosa qualche ostacolo e alcune eliche eh, di ricambio in caso si rompa qualcosa ma andiamolo ad aprire ed eccolo qua aperto diciamo che eh, fa una buona impressione pur essendo come ho detto prima uno dei droni della categoria dei principianti comunque è molto simile a eShine e vogliamo proprio vedere come vola vediamo un po' perfetto quindi adesso con la nostra rice trasmittente possiamo andare ad aprire pure i porta diciamo che è un sistema per ancorare bene le, le mani al, alla ricevente e possiamo subito applicargli eh, lo smartphone io applicherò il mio quindi vediamo, il mio è abbastanza, è abbastanza grande come smartphone, quindi sarà un 6.6 di display. Sì, dovrebbe essere eh, così come ho detto. Allora, andiamo a fare il collegamento. Perfetto, visto che voi non vedrete niente, io ve lo faccio vedere dal, direttamente dallo schermo. Voi vi ritroverete questa applicazione, HFAN Pro. Quindi andate a scaricare questa applicazione. Se volete, per la calibrazione ovviamente andate su Calibrate, quindi dovete semplicemente seguire le istruzioni, quindi accendere il drone, metterlo in orizzontale, premere il tasto Calibrate che si trova qui in basso a destra. Quando l'applicazione ha terminato la calibrazione, noi possiamo procedere con eh, il passaggio seguente, quindi cliccare su Next, sempre in basso qui a destra. Quindi io l'ho già fatto, voi se lo dovete fare seguite queste istruzioni e tutto andrà per il meglio. Torniamo indietro. Adesso semplicemente andiamo ad accendere il nostro drone. Perfetto. Per accenderlo teniamo premuto il tasto accensione. Quando vediamo le luci che lampeggiano eh, vuol dire che è acceso ovviamente. Poi andiamo ad accendere il nostro la nostra ricevente lui in questo caso si è collegato se fa il doppio bip si è collegato quindi dalla nostra applicazione voi starete vedendo direttamente dallo schermo registrato eh, cliccate su start play a questo punto dovete recarvi nel vostro eh, segnale wifi quindi andate sul wifi cliccate su 5g 6k 49 bla bla bla cliccateci lui si collegherà e tornate nell'applicazione perfetto adesso che siamo riusciti a vedere il video ricordatevi di mettere in modalità aereo il vostro smartphone collegarvi al vostro wifi del, del drone e così vedrete il display tastino in alto a destra serve per alzare e abbassare la, la camera perfetto e qui abbiamo le varie funzioni ma prima di ogni cosa proviamo eh, a farlo volare quindi per volare eh, semplicemente tirate giù le due levette verso il centro quindi incrociatele e lui preparerà i motori semplicemente voi dovrete eh, alzarlo come fosse un drone normale quindi facciamo, facciamo di nuovo la prova. Perfetto, allora lui si sta tenendo in posizione. Diciamo che c'è molto vento. Adesso mi sposto per farvi vedere bene. Ok, lo vedete. Alziamolo un po' così si vede. L'overing lo tiene abbastanza, abbastanza, lo tiene considerando il vento. Tende ad andare verso il basso, però dovrebbe, dovrebbe andare. Proviamo a fare qualche volo un po' più veloce. Eh dai, diciamo che si, si sta comportando molto bene. Molto bene, non, non pensavo che aveva queste, questo tipo di capacità. Teniamoci un po' più in alto, vediamo un po'. Sì, sì. Sì, sì, molto bene, molto bene, si comporta molto bene. Anche nella frenata lui tende a stabilizzare un po' il tutto. Allora, vediamo un po'. adesso proviamo proviamo il return to home ok lui si è portato in alto a un'altitudine di diciamo 15 metri penso allora lui è rimasto lì non, non, è, non è sceso quindi penso che lui non atterri non atterri ma si porta in alto facciamo qualche altra qualche altra prova provate a scattare qualche foto adesso eh, voglio provare qualche funzionalità adesso voglio provare qualche funzionalità vediamo questo qui ok allo zoom volendo volendo voi potete potrete zoomare dalla telecamera qui dallo smartphone Proviamo a registrare qualche video per vedere un po', per vedere un po la sua capacità di, proprio di, di registrazione. Perché magari lui è dichiarato il 1920 come qualità. Vediamo poi il file come, come si comporta e così da capire se è un drone eh, che potrebbe essere valido anche per registrare qualche mini clip non professionali ovviamente perfetto noi adesso abbiamo questa freccetta a sinistra eh, proviamo ad andare su return to home lui si porta in alto come vedete si porta proprio a un'altezza di questi 15 metri di cui abbiamo visto prima e posso cliccare sulla freccetta e slittare proprio nello smartphone lui tenderà diciamo ad atterrare in teoria si sta atterrando adesso adesso sta atterrando vediamo come con che precisione atterra molto lentamente mm. sta cercando di stabilizzare perché ovviamente ovviamente il vento è molto molto forte proviamola a vedere così vediamo come atterra atterrato molto bene molto bene quindi il, praticamente il landing, cioè l'atterraggio, lo dovete fare in maniera manuale cliccando sul tastino. Eh, il return to home, cioè ritorno a casa, funziona più o meno verso i 20 metri lui si fermerà sopra di voi. E manualmente lo farete atterrare. Adesso vorrei provare lo smart track, cioè il, mh, la funzione dove vi seguirà. Ok, lui mi sta vedendo, vediamo cosa succede, ok, dobbiamo cliccare qua, proviamo a vedere se adesso mi segue, questa funzione è un po' diciamo che <ride> lascia desiderare, <ride> cioè mi vede, eh? oddio mi vede, però non so, non mi segue. Quindi, anche se mi vede, non, non, non credo che riesca a seguirmi. Sto provando poi a rimanere qui nel box dove mi ha detto, rimanere nel punto verde. Vediamo se ce la fa adesso. Forse mi ha agganciato, no, non mi ha agganciato. Che dire, sicuramente questo drone ha molte funzioni. Come drone per i principianti, se volete divertirvi anche in giardino, eh, così un pochettino all'aperto eh, va benissimo perché comunque mh, vi dà delle soddisfazioni perché comunque mh, diciamo che rimane molto stabilizzato e ha delle bellissime funzioni ha una camera dove registra volendo potrete applicarci anche degli occhialini per poter vedere in FPV quindi vedere direttamente dagli occhialini e comandare eh, il drone eh, direttamente vedendo da lì ha un gps preciso che eh, si è portato sopra di me a un'altezza di 20 metri ed è rimasto lì eh, ha atterrato molto bene quando gliel'ho detto avete la possibilità di eh, selezionare dei punti sulla mappa per farlo volare in maniera autonoma che dire io ve lo consiglio se volete divertirvi ovviamente se volete dei droni con delle caratteristiche da professionali dove avete delle eh, funzioni molto stabili eh, è normale che vi consiglio di andare su altri droni, di cui se volete vedere il video del drone della Xiaomi ve lo lascio qui sopra, quindi andateci a cliccare. E io questo drone ve lo lascio in descrizione, se volete acquistarlo eh, non, costa, non costa molto. Come batteria eh, abbiamo un 10 minuti abbondanti, quindi se, ne comprate, se comprate due batterie eh, avrete un 20 minuti. Eh, molto abbondanti quindi potrete divertirvi anche in questa maniera e andiamo poi a vedere il video come si vede in full hd di cui viene dichiarato in full hd voi l'avrete già visto eh, io sono curioso di andarlo a vedere a casa e va bene per questo è tutto io vi lascio eh, il link in descrizione per acquistarlo quindi cliccate qui sotto e ricordatevi di iscrivervi al canale eh, qui sotto e cliccare sulla campanellina che si trova proprio sotto vicino ai iscriviti cliccate sulla campanellina per ricevere una notifica quindi ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati e, ed è arrivata anche la mia moglie quindi con questo vi saluto, ciao! ho salutato cosa faccio? è sempre che stressa